Cos'è la rivoluzione neolitica? Cosa cambia di radicale nella vita degli uomini? Nel neolitico? Quali sono le invenzioni più importanti che vengono realizzate nel neolitico? Agricoltura e allevamento hanno cambiato radicalmente la vita degli uomini. Se gli uomini possono scegliere di diventare stanziali, lo devono a queste due invenzioni. Non avrebbe senso per un uomo costruire una casa di mattoni se deve lasciare il luogo in cui vive in breve tempo perché ha finito le sue risorse alimentari. L'uomo può scegliere di diventare stanziale. L'uomo può scegliere di rimanere in un luogo in cui vivere. Molte delle scelte future verranno cambiate da queste due invenzioni. Non ha senso costruire un'abitazione di mattoni se dovrò abbandonare la mia abitazione in breve tempo perché ho finito le risorse alimentari.